È successo che evidentemente gli elettori ci hanno voluto dare un segnale. Eh, probabilmente una delle cause, così analizzando ad un primo impatto, quello che è il risultato è che eh, sicuramente, visto che c'era una tornata congiunta, elezioni amministrative ed elezioni europee, il fatto che non ci siamo presentati in tanti comuni può aver influito. Quindi questo ci deve indurre a una forte riflessione perché nel momento in cui anche un elettore del Movimento 5 Stelle si trova eh, a dover eventualmente votare il simbolo del Movimento per le elezioni europee, cioè per l'istituzione più lontana fisicamente e anche un po' nel sentiere comune eh, dalla gente e non trova poi il, il corrispondente simbolo nella, nella lista comunale, probabilmente un po' ha fatto riflettere. Magari eh, l'elettore o si è astenuto oppure... Eh, ha deciso di votare per qualcun Ma a questo altro. punto si apre un serio dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, la leadership di Di Maio può essere messa in discussione? No, no, non, eh, non si punta il dito contro nessuno tutti hanno una piccola quota di, di responsabilità eh, come ha detto eh, Di Maio poco fa in conferenza stampa si vince insieme, si perde insieme, quindi eh, la riflessione che c'è all'interno del Movimento in realtà era già iniziata, perché comunque c'era già in corso un dibattito su una riorganizzazione interna a al, al movimento. Questo risultato elettorale purtroppo ha, ha confermato, anzi forse anche un pochino eh, potrà dare un'accelerata un a quella che è appunto una discussione che è già in atto al nostro, al nostro interno. Eh, sicuramente è un risultato in negativo, ma importante comunque, eh, che ci deve far eh, ragionare. Io non so cosa, cosa succederà nei prossimi, nei prossimi mesi, naturalmente, non, eh, non, non è dato saperlo in questo momento, ma semplicemente perché, come dicevo prima, è, è, in, è in discussione, è in dibattito tutta una serie di, di questioni. Eh, sicuramente, ripeto, ci sono delle, degli argomenti da affrontare, probabilmente compreso anche quello del, del limite dei due mandati, forse qualcosa da rivedere ci sarà, per il momento abbiamo fatto questa riunione a livello regionale che si è tenuta a Bologna assieme sia ai consiglieri eletti che anche agli attivisti dei territori, sono stati messi sul piatto vari, vari argomenti, si farà una sintesi poi, a livello nazionale e vedremo quale sarà poi il, il risultato finale che può riguardare il limite dei due mandati così come può riguardare eh, la scelta di alcuni coordinatori a livello locale perché sicuramente serve una maggior, eh, un maggior dialogo e un maggior coordinamento tra il livello locale e il livello nazionale. Vi porto, porto l'esempio di Cesena, due gruppi contrapposti che hanno litigato fino al sangue, praticamente, fino all'ultimo, finché poi non è stato concesso un simbolo. Ecco Anche qui non si, è chiaramente, come dire, non si dà un'immagine di affidabilità, specialmente quando bisogna governare un comune. Sì, non posso fare altro che essere d'accordo queste, queste faziosità interne. Ci vorrebbero più senso lì anche bene, Cesena magari. Ma eh, Io credo che semplicemente vada ritrovato un pochino il, lo, lo spirito iniziale che era quello del Movimento 5 Stelle, cioè quello di mettersi a disposizione per della cittadinanza. Poi che al pro, anche al proprio interno ci possano essere opinioni diverse e più che naturali immagino ci siano in tutte le forze politiche. L'importante è trovare una sintesi perché l'obiettivo finale deve essere uno, cioè quello di migliorare la, la vita dei cittadini. Anche da parte di, di Di Maio è stata affermata la, la stessa cosa, eh, c'è un contratto, eh, ci sono de, degli argomenti in agenda da portare avanti, gli aiuti alle famiglie piuttosto che la flat tax, piuttosto che, eh, piuttosto che altro e aggiungo non solo la, la quantità di cose che sono state fatte ma credo che dopo decenni sia la prima volta che finalmente un governo fa quello che dice. Perché, bisogna, Perché dire, bisogna dire anche questo e da parte del Movimento 5 Stelle ad esempio se fino a ieri i consensi e tuttora i, i seggi in Parlamento avevano un, un peso diverso comunque l'atteggiamento che è stato mandato avanti anche dal nostro dal nostro capo politico è stato quello di trattamento alla pari, cioè c'è un elenco di cose da fare per il Paese e su quelle si va avanti, quindi per il momento non si parla assolutamente di, di cambiamenti in questo, in questo senso, anzi eh, l'incentivo di oggi è quello di continuare a lavorare e cercare di farlo in fretta perché se ci sono state delle divergenze in campagna elettorale su alcuni argomenti purtroppo si sa, noi siamo intransigenti e quindi insomma abbiamo eh, siamo rimasti coerenti nella nostra intransigenza, chiaramente da oggi si ricomincia a lavorare per il Paese. I partiti classici, i loro simboli sono scomparsi o molto molto piccoli sulle schede elettorali, mentre invece c'è un un grande avanzare delle, delle liste civiche, di volti nuovi, di personaggi nuovi, e quindi c'è sempre più bisogno di riferirsi al candidato, al personaggio e non più alla, alla appartenenza politica. la Senso, che voi avete dato un contributo al cambiamento della politica, questo senza dubbio? Sì, sì, sì. Noi inizialmente eravamo un insieme di liste civiche, quando ancora il Movimento 5 Stelle non esisteva come forza eh, politica, comunque siamo nati come un insieme di liste civiche e, so, e proprio sul eh, ragionamento sulle liste civiche il ragionamento sulle liste civiche sarà uno dei punti chiave eh, di quella che sarà la futura riorganizzazione. Se ne parlato se ne discute perché sono d'accordo a livello locale la, eh, la figura la persona viene ancora prima del, del simbolo è ovvio che non dovrà succedere non deve succedere per quanto ci riguarda per come la pensiamo che poi siano le cosiddette liste civesta, esatto. cioè che sotto sotto poi alla fine le persone siano sempre le stesse, solamente cambiano il simbolo perché magari quel simbolo in quel momento eh, non va tanto bene dal punto di vista elettorale, quindi eh, l'anima civica pura deve, deve rimanere da parte, da parte nostra. Sicuramente è uno dei tanti cambiamenti che abbiamo portato noi eh, nel modo di fare politica. Il dialogo Raffaella Sensoli all'interno del governo nazionale è stato un po' litigioso nell'ultimo periodo, sarà stata la campagna elettorale, ma sarà stata anche anche eh, sostanzialmente due dna diversi fra i vostri partiti certo eh, noi questo non l'abbiamo mai negato, cioè quello di essere sostanzialmente due forze politiche differenti, cioè votare eh, Movimento 5 Stelle non significa votare Lega e viceversa. Abbiamo eh, dei punti sui quali siamo divergenti, però c'è un contratto di governo che abbiamo messo nero su bianco e che entrambe le forze politiche rispettano in maniera leale e hanno rispettato in maniera leale finora. Eh, è chiaro che, ad esempio, il caso Siri, eh, è ovvio, ci ha, ci ha trovato in contrapposizione perché nel momento in cui eh, noi eh, abbiamo chiesto le dimissioni eh, di Siri e invece eh, Matteo Salvini eh, continuava a difenderlo nonostante le nostre ragioni, è ovvio che ha creato quell'attimo di, eh, di divergenza. Eh, su, sull'argomento specifico che però non è un argomento che riguarda il contratto di governo, no? fa parte di quella area eh, per la quale dicevo noi siamo piuttosto intransigenti perché riteniamo che eh, la politica italiana sia già stata sufficientemente subissata da quello che è il fenomeno della, della corruzione o delle ombre che possono esserci eh, sulle persone che ruotano attorno al governo e che governano il paese, quindi da questo punto di vista ovviamente abbiamo fatto eh, sentire un po' la nostra voce. Per il resto eh, va come deve andare e ci auguriamo che continui ad andare così per i prossimi quattro anni. Concordo con le considerazioni che ha fatto Celletti sul, sul Partito Democratico, a volte a me sembra di vedere un po' il ritratto di Dorian Gray perché continuano a essere autoreferenziali, a, a raccontarsela un po' da, sola, da soli, eh, continuano a fare questa, questo buon viso eh, che però non corrisponde alla realtà dei fatti. Anzi, nei numeri assoluti da quello che mi risulta a livello nazionale il Partito Democratico ha perso ancora voti. Certo è che però una bella alleanza, dico bella ed è un eufemismo con il Partito Democratico, vi avrebbe visto meno fagogitati da un leader così forte come Salvini. Ma con questo Partito Democratico non, ad non c'è possibilità. Questo che non è quello è di Renzi, non è, Renzi, già è Ma una... In realtà non, non abbiamo visto differenze, cioè è... è, è... A noi Zingaretti sembra un Renzi che ha cambiato faccia perché anche le dichiarazioni che ha fatto oggi mi, mi sembrava di sentire un, un discorso renziano. Noi l'abbiamo ammesso, queste elezioni non sono andate bene, non sono andate come speravamo. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna mettere e ripartire dai propri errori. Lo facciamo noi e vorremmo lo facessero anche gli altri con un partito democratico che l'unico provvedimento che ha portato in Parlamento da quando c'è ehm, Zingaretti è quello di aumentare gli stipendi dei parlamentari. Eh, quando noi invece proponiamo di tagliare sia gli stipendi che il numero dei parlamentari proprio per risparmiare soldi e metterli a disposizione dei cittadini, direi che ha pochi punti in comune con noi. Però questo fatto di aver perso la leadership nel, eh, in Emilia-Romagna, che è sempre stata una roccaforte inespugnabile, sembrava inespugnabile, eh, questo secondo me è una cosa da, da sottolineare, cioè che va, eh, è un, una montagna che si è messa lì. Ma eh, sono elezioni europee. Se eh, fosse eh, diciamo, confermato il dato della Lega eh, sopra il PD ovunque, noi oggi avremmo dovuto perdere tutti i comuni. Abbiamo vinto i comuni del Riminese a guida PD, non li hanno vinti i candidati del centrodestra. Quindi questo per dire che nel progetto, ovviamente nelle elezioni europee, il crollo dei 5 Stelle... Il fatto che il PD abbia aumentato consenso e la crescita vertiginosa della Lega è chiaro che c'è un vincitore, questo è evidente a tutti: che è Salvini, non conferma il, il risultato, però territoriale, ecco perché la partita sulle regionali è ancora tutta aperta. Io sono convinta che il alla fine viene premiato lo stanno dimostrando i comuni e sono convinta che il progetto del centro-sinistro in Emilia Romagna è un progetto sicuramente forte e credibile Raffaella Sensori voleva replicare a Emma Petitti ma sì, volevo fare in realtà un paio di considerazioni, innanzitutto mi dispiace vedere, constatare ancora che eh, si usa un atteggiamento da vecchia politica o da politica superata per cui non si perde mai, nessuno per in Italia nessuno perdeva mai, noi l'abbiamo ammesso, per noi sono andate male e non ci vergogniamo perché dagli errori poi si può anche ripartire. Per quanto riguarda il recupero che c'è stato in Emilia-Romagna di una quota di voti da parte del Partito Democratico io farei un anche un'altra considerazione. Il Movimento 5 Stelle si è sempre eh, posto come una forza né di destra né di sinistra. Volevamo superare questo concetto ideologico di destra e di sinistra e quindi indubbiamente abbiamo raccolto voti l'anno scorso da entrambe le parti. Sicuramente una quota. Di voti raccolti anche a sinistra da quella sinistra delusa dal Partito Democratico probabilmente non è stata soddisfatta del governo e del contratto che abbiamo fatto con, con la Lega, questo è plausibile. E quindi secondo me più che Zingaretti magari è stata quella quota di voti che eh, ha deciso oggi di rivotare eh, per le Europee il Partito Democratico o in alcuni casi i sindaci del Partito Democratico, perché all'assessore Petiti riminese come me, ricordo però che rappresenta la Regione, quindi limitare la valutazione solamente al Riminese mi sembra quantomeno parziale, eh, quindi le considerazioni da fare queste, poi in ultimo magari quando ci sarà più tempo a disposizione, maggior, maggior tempo, gradirei anche avere l'elenco delle cose che questo governo aveva detto che avrebbe fatto e non ha fatto considerando che siamo al governo da un anno. Eh, dove abbiamo candidato eh, consiglieri che hanno già fatto un, un primo mandato eh, quindi dove il candidato sindaco è una persona già conosciuta dai cittadini e che comunque ha raccolto un'esperienza di cinque anni andiamo leggermente meglio dove invece il candidato sindaco eh, non è conosciuto ai cittadini semplicemente perché non ha una storia all'interno dell'istituzione, eh, andiamo un pochino, un pochino peggio, questo all'incirca, ho visto l'eccezione di, di Cervia dove il candidato, dove Pier Bonaretti, comunque godeva già di ottima fama. Eh, questo è un altro, ad esempio, un altro spunto di riflessione sul quale si può ragionare, cioè il fatto che comunque eh, anche questa, questo fattore incide ovviamente sulla scelta dei cittadini. Eh, credo abbiamo detto più o, meno, più o meno tutto, quello che mi auguro io da oggi appunto è quello che poi è stato annunciato da, da Luigi Di Maio, cioè da oggi eh, capire le cause che hanno portato a questo, a questo calo di consenso e ripartire soprattutto dai, dai territori e dalla partecipazione che è quello che poi ci ha fatto nascere. Bene, grazie a Raffaella